quello che è uscito sui giornali. Io, come sapete, non chiedo mai di condividere i miei video, questo lo dovete assolutamente condividere, ok? Me, me lo dovete promettere, che lo condividete tutti. Allora, guardate, prima pagina del resto del Carlino. Il più pagato d'Europa. Il più pagato d'Europa. Contratto Rai a Fabio Fazio. 11,2 milioni in quattro anni, compenso record nelle tv pubbliche, scoppiano le polemiche, la Presidente Maggioni, non potevamo perderlo, perderlo sarebbe stato un trauma per la nostra azienda, ma porca puttana, no? ma porca puttana troia vacca, ma chi cazzo me ne frega a me di Fabio Fazio e di dare i soldi pubblici a questo stronzo? Allora, visto che eh, cara signora Maggioni e il trauma di perdere Fazio sarebbe stato un trauma incredibile, il trauma per i 25.000 terremotati che ancora è tutto fermo, non solo, non è stato ricostruito un cazzo, ma ancora ci sono le macerie, le macerie dappertutto nelle zone terremotate e i soldi, i soldi pubblici vengono spesi per una semplice persona, per dire quattro cazzate, per uno pseudo giornalista dei miei siete delle merde, siete degli stronzi avete rotto i coglioni allora questa cosa non sarebbe stata giusta farla nei, nei compensi dei calciatori, delle squadre di calcio, perché voi sapete, no? I calciatori sono super pagati, ma si finanziano da soli, con gli sponsor e con tutti, quindi non è quello, ma con i soldi pubblici. Cara signora Maggioni, due settimane fa, per sua informazione, visto che lei non vive nelle Marche, ma glielo dico io, si è ammazzato un altro terremotato perché non c'è un via d'uscita per queste persone. Allora avete rotto i coglioni! Avete rotto i coglioni! Avete rotto i coglioni! Siete degli infami! Siete delle merde! Avete rotto il cazzo! Volete, volete far morire le Marche! Volete far morire l'Italia! Ma non ce la farete! Non ce la farete! Non ce la farete! Non ce la farete! Vaffanculo! Fazio 11, mi, 11 milioni e 200 mila calci nel culo! Stronzi! Ciao!